This is Earth Radio And now here's some human music Arrivati, sto con Numa siamo grandi capi Tanta roba per decerebrati, falla tu la strofa siete tutti bravi No che non mi capisco, non mi demolisco sopra questo disco Fino a quando non pensano sono marziani flow eternitari, ingiovani anziani Sono Joe Bastiani, faccio la comparsa Tutto fumo e arrosto mentre assaggio pasta Sono un mostro e attacco anche se dici basta Faccio brutto in piazza e metto tutto in tasca Mamma, mamma, dramma, non ho soldi per la canna Voglio birra e berla canna, una villa bella manna Voglio dire che a breve ucciderò le vipere con il kerosene Solo per esprimere e scrivere il bene Giusto per vivere e riderne assieme Se mi parli penso la la la, tutti i rapper fake sono bla bla bla Tutti come Drake in sto rap game, manco fossi Giuda non li piacerei Metto in fila scarsi, poi li lascio scalzi, non la lascio avanti ma li ammazzo Anzi se vi becco meglio che non parlo, sottro non sono l'ultimo a lasciarlo non mi fate cosa dici no, non mi porto dietro un distintivo che si rapper come condimento non ci stanno mica male per il mio spuntino eh, Chiedilo a me, chiedilo a cloro, chiedilo se non sono il vostro capo Che se poi sparo addosso a qualche scarso finisco a gestire dei colpi di stato Ma ho dato troppe aeree a una bitch, non parlare se poi siano uno snitch E foto fammi scarsi tipo Lilo e Stitch, caccio brani pazzi tipo Roddy Ricci Richiamo Fantasmi per scrivere testi, ritrovi i miei pezzi pure nelle tesi Sono tutti rapper tossici e bucati, infatti sono già stesi